Fabrizio Antonelli Dulx e la sua associazione Vivant si stanno occupando di eh, trovare i fondi per restaurare un monumento che c'è a Bruzzolo, in Valle di Susa, sulla Statale 25, sul ciglio della strada, un monumento dedicato a Ermelino Matarazzo, un monumento che risale al 1920. Cominciamo a chiedere a Fabrizio Antonelli Dulx chi era Ermelino Matarazzo e per quale ragione c'è un monumento lì a lui dedicato. Povero Ermelino Materazzo, sostanzialmente dimenticato, anche perché chi passa sulla 25 non lo vede mai. Allora, Ermelino Materazzo era l'erede di una grande famiglia ricchissima. La ricchezza era nata alla fine dell'Ottocento, quando, partendo dalla provincia di Salerno, il padre di Ermelino è arrivato in Brasile e ha costruito un impero. Erano la terza famiglia al mondo come ricchezza. Praticamente padrone in mezzo Brasile, in sostanza. Ancora adesso le ferrovie del Brasile sono le ferrovie che loro usavano per le loro tenute, per andare a vedere le tenute in giro per il Brasile. Bene, Ermellino è a Torino, decide una gita al Moncenisio. Eh, da Susa poi partivano con le slitte per andare su, con amici partono con la grande grossa macchina americana, una Packard che avevano fatto venire dall'America, ma a Bruzzolo, per colpa di un imprudente ciclista, si rovesciano nel fosso, si rovesciano nel fosso e Ermelino muore. Il padre disperato fa costruire un monumento a ricordo del figlio, eh, non un piccola colonna alto un metro, ma un monumento alto 6-8 metri, dove eh, non rappresenta un soggetto sacro, ma la madre piangente, che di fatto un po' si confonde con la Madonna come immagine, come cosa. In questo stile ancora un po' Liberty, eh, già anche un tardo Liberty comunque. Bene, questo monumento è abbandonato, è dimenticato e nessuno più lo conosce. Vivant ha deciso di restaurarlo. Quindi questo monumento è dedicato a Ermelino Matarazzo al quale è stata anche dedicata, è dedicata la scuola materna perché.. E eh certo, perché il padre di Ermelino Matarazzo proprio per marcare questa presenza. Abruzzolo ha donato anche l'asilo, quindi eh, stiamo facendo adesso delle ricerche per vedere il progettista che era un, eh, un grosso studio a nome Vandone di Cortemiglia e stiamo rintracciando i disegni e stiamo verificando come appunto eh, il, il rapporto tra i Matarazzo e Bruzzolo fosse molto più profondo tant'è che per anni si sono frequentati, sono state visite dei matarazza a Bruzzolo e poi si è perso come succede ogni rapporto. Uno degli scopi di questo nostro voler restaurare il monumento è proprio riavvicinare i matarazzo di qua e al di là dell'oceano, perché ce ne sono anche ancora in Italia, al paese di Bruzzolo. Ecco, in che cosa consiste il restauro del monumento e quando si pensa di, di, di cominciare l'intervento? Allora, il restauro necessita di un... Um, consolidamento della base che sono dei grossi pietroni che si stanno muovendo con le radici degli alberi eccetera una ripulitura della, della statua perché ci sta crescendo sopra l'edera, una pulitura di tutto il giardinetto che c'è intorno compreso il taglio di alberi che stanno soffocando la statua e poi vogliamo fare un'illuminazione in modo che almeno la sera si noti perché è illuminato e mettere magari un cartello col QR code in modo che i curiosi possano sapere chi era Ermelino e la storia di questo monumento. Ecco, Ultima domanda, c'è in corso questa raccolta fondi, come sta andando e se possiamo sapere chi è che ha contribuito fino ad ora? Ma Sta andando bene nel senso che ho coinvolto sia i burzolesi che nel loro piccolo, diverse, diverse persone hanno versato qualche cosa, non conta tanto la cifra quanto il voler partecipare sia in Materazzo, eh, sia del Brasile sia dell'Italia e poi alcune aziende locali sensibili alla storia del paese, vi leggo i nomi perché io non me li ricordo se no, c'è certo. la CORTRE, eh, la RICAM la Beltrame e anche significativa la cln la fondazione magneto di almese è interessante che per esempio anche la farmacia di bruzzolo partecipa e come dico anche i matarazzo dal brasile sentono la cosa e hanno inviato un po di soldi anche loro quindi abbiamo quasi raggiunto il budget e partiamo con il restauro quindi con la fine di febbraio abbiamo l'inaugurazione forse vi aspetto per la gran festa dell'inaugurazione che spero proprio sia alla fine di febbraio.